Proviamo ora a modificare il nostro questionario aggiungendo anche qualcosa di particolare. Per esempio aggiungendo un messaggio finale un po' più articolato del semplice la tua risposta è stata registrata che è il messaggio eh, che automaticamente viene registrato se, non, se viene mostrato scusate, a chi è terminato la compilazione se noi non eh, impostiamo diversamente proviamo per esempio a cliccare qui e a impostare un altro tipo di risposta Vi ringraziamo di aver compilato il modulo il personale di segreteria che farà avere tutte le informazioni necessarie per esempio e ovviamente potremmo qui anche inserire altre cose, ecco questa è pensata come formula di chiusura, che so, di un modulo di iscrizione o qualcosa di questo genere o di una dichiarazione di interesse e così via. Potremmo inserire invece un giudizio o qualcosa di relativo alla valutazione se si trattasse di una verifica o di un'autoverifica. Poi possiamo scegliere se mostrare il link per inviare un'altra risposta questo è molto utile se in laboratorio ci sono poche postazioni, quindi i ragazzi devono darsi il cambio sullo stesso computer, oppure pubblica e mostra a tutti gli intervistati un link ai risultati del modulo, e questo se voglio condividere appunto quelle che sono state le risposte, consente a chi risponde di modificare le risposte dopo che sono state inviate, è una opportunità in più eh, che può essere lasciata forse nel caso di questionari che devono rimanere aperti per più tempo. A questo punto, se io voglio condividere eh, il modulo in modo che me lo compilino molte persone, premo su Invia il modulo, qui oppure qui, e si apre questa finestra che contiene il link da incollare all'interno di uno spazio web, per esempio, oppure i tasti pulsanti per la condivisione su Google+, su Facebook, su Twitter, oppure lo spazio in cui inserire gli indirizzi mail di persone a cui vogliamo mandare il questionario. Se io inserisco gli indirizzi mail posso addirittura generare la mail che già comprende in sé il modulo da compilare posso inoltre personalizzare messaggio oggetto inserendo un messaggio specifico o un oggetto che sia diverso dal titolo del questionario quando ho terminato la compilazione premo invia e così mi vengono inviate le mail adesso non avevo messo nulla ovviamente Funzione che può essere interessante è quella eh, di visualizzazione eh, delle risposte, ma per fare questo devo avere già qualcuno che abbia risposto al questionario, quindi prendo un altro già compilato, vado su modulo mostra il riepilogo delle risposte e in quel caso mi vengono fornite in tempo reale tutte le indicazioni necessarie per valutare attraverso dei grafici quella che è stata la distribuzione delle risposte. Un'altra cosa interessante è il pulsante visualizza risposte che mi crea la tabella con i risultati in forma tabellare. Adesso questa è vuota, in un questionario già compilato si vede così con un campo di informazioni cronologiche e poi tutti i risultati della compilazione sempre disposti in una tabella. Per ora è tutto, impareremo altre funzioni dei moduli di Google successivamente.